25 quindi ci ho messo 15 minuti a voler iniziare lo streaming più o meno ho cercato di fare l'anteprima poi ho avuto dei problemi ecco allora mi raccomando cambio occhiali metto quelli vecchi per vederci meglio se volete cercare in youtube mettete nel campo di ricerca hashtag sant'Enchan tutto attaccato ciao il ricottaro che sognava ciao ciao caro allora dicevo proprio qua in un live casareccio non mi sono vestito elegante nulla perché troppo tardi tanto ho appena finito di vedere il vecchio live a ah, bene e adesso eh, vediti questo eh, grazie e cerca di condividerlo allora mi raccomando il ricottaro che sognava e mi raccomando a tutti e tutti voi amici miei eh, e amiche mie mie eh, se vi piace eh, questo video condividetelo salve alessandro arcangeli se vi piace questo video alessandro arcangeli e enrico taro che sognava e anche tutte e tutti voi aiutate il mio canale dategli un like commentatelo e condividetelo e se volete ulteriormente aiutare il mio canale dato che io non chiedo come molti la ricarica del cellulare o per esempio denaro per venirmi a incontrare o per parlarmi o per scrivermi o eccetera condividete i miei video che guardate alessandro Cangeli ciao allora mi raccomando condividete i miei video e eh, se vi piacciono i miei argomenti chiedetemi altri io purtroppo in questi giorni ho dovuto cancellare più di eh, 11 video che io rispondevo alle domande di una persona che credevo una persona amica un amico eh, di Instagram non farò il nome poi non so ha eh, iniziato a insultarmi in Instagram e mi ha detto di cancellare tutti i video nei quali io eh, gli rispondevo alle sue domande cosa che ho fatto niente evidentemente non era un amico mi ha fatto perdere un anno o due rispondendo alle sue domande che mi mi domandava tipo ti piace più la ketchup americana o la ketchup italiana? Eh, non farò il suo nome perché tanto eh, chi se ne frega. Eh, comunque, ecco, se mi volete aiutare, eh, proponetemi qualche tema, eh, ma soprattutto condividete i miei video, dategli like e commentateli. Questa è l'unica forma in cui io voglio essere aiutato, non voglio chiedervi denaro, no, non ho la PayPal perché non ho un conto bancario, eccetera, eccetera. E poi sono sempre vestito alla buona, come potete vedere. Comunque il tema del giorno è incentrato sulla meditazione e su una cosa fondamentale di essa. Come premessa, io qua c'è un rosario piccolino al collo ce ne ho invece quelli di 108 perle che sono tanto buddisti come indù dipende fai un video su massimo tamarasco mi dice ricottaro che sognava sembrava un bravo uomo magari così ti sponsorizza eh, a sua volta nelle sue live c'è gente cordiale e gentile. Ah, va bene. Massimo Tamarasco, anche gente della tua età, penso. Massimo Tamarasco, lo devo cercare. Mm. Dove scriverlo? C'ho tanti biglietti, ma mm ma prima guarderò qualche Tamarasco. Prima guarderò, guarderò qualche suo video. Allora vi dicevo: il tema. Scusate, ma una ruota, il tema che mi premia. gentile e disponibile è un live. coach a ah, bene grazie il ricotero che sognava lo conosci ale bene il tema che mi eh, cercherò il video il tema che mi appremiava trattare oggi è la meditazione della quale ne ho parlato nel passato meditazione io intendo quella disciplina psicofisica che ti realmente fa funzionare a un altro livello ma non intendo necessariamente nessuna pratica religiosa io sono sempre stato ateo quindi non ho mai praticato cose da un punto di vista religioso poi cari amici eh, se voi gli vorrete parlare a massimo tamarasco eh, di me eh, fatelo pure modo che magari sia lui a iniziare a guardare il mio canale perché quello che è successo con le gran Commentador, che mi ha chiesto in instagram di fargli vedere del materiale poi non mi ha risposto perché ha detto che gli ho mandato troppe risposte ecco non vorrei che anche massimo tamarasco eh, non so eh, quindi presentatemi voi a lui avete avuto questa grande idea adesso parliamo della meditazione la meditazione non necessariamente deve essere una, intesa come una pratica religiosa anzi la possono praticare anche gli atei come me eh, la meditazione permette di, eh, alla mente di superare la mente permette all'individuo di superare il disordine che eh, che ha interiormente e di acquietare tutto il gioco di dictomie che fanno parte del funzionamento della mente per esempio prendete un dizionario un vocabolario qualunque e vedrete che ogni termine c'è la sua antinomia per esempio buono il contrario di cattivo cattivo il contrario di buono sano il contrario di malato e le parole si spiegano così con il loro contrario chiaro è il contrario di oscuro basso il contrario di alto come direbbe lozze e rompere con questa dictomia costante elaborazione della realtà e proiezione di interpretazioni sulla realtà perché noi assorbiamo attraverso i sensi la realtà la reinterpretiamo quindi quello che viviamo non è la realtà ma una nostra interpretazione costantemente come voi starete interpretando questo video quindi eh, che dire la meditazione permette di tagliare questo ping pong fra l'io e la realtà. Permette di sciogliere il mondo soggettivo in quello oggettivo, quindi di annullare la soggettività e l'oggettività, di cancellare la stessa esperienza. E rimane l'esperire, come diceva l'Emilia Zola del quale ho parlato oggi. Non l'autore teatrale francese El Zola, ma lo studioso di lingue anglosassoni inglese eh, il torinese eh, eh, e le zolla che ha anche studiato le civiltà eh, esoteriche gli eh, insegnamenti esoterici e le civiltà orientali allora per esempio un grande aiuto è il, il mala o rosario come lo chiamano in sanscrito in hindu. questo è un rosario giapponese Piccolo, ce ne sono altre anche grandi. Allora, eh, il trucco sta nel distrarre la mente quando si arriva al, al pennacchio, si fa un giro. E quindi, perché recitare tante volte? A volte per contare il numero dei mantra, ma a volte per distrarre la mente. Infatti, un conteggio infinito porta a evadere dalla contingenza recitare o mani padme umani mani padme umo occhi semi chiusi o mani padme umani mani padme umo mani padme umani padme umo mani padme umo devi rimanere nel nella soglia della percezione non ti devi perdere nel tuo mondo interiore ma non devi rimanere soggiogato al mondo esterno o mani padme umo mani padme umo mani padme umo mani padme umo mani padme umo mani padme umo mani padme umani mani padme mani padme umo padme mani padme umo mani padme mani padme umo mani mani padme umo mani mani padme quando arrivi non importa la grandezza del rosario le sue dimensioni fai un giro così e ricontinui dalla parte che sei venuto e mani parme umani parme umani parme umani parme umani parme umani parme umani parme umani parme umani parme umani parme umani parme va bene allora eh, i jainisti hanno anche il loro mantra i buddhisti anche eh, di tutte le tradizioni gli indù anche e anche i Sikh, dei quali ho parlato oggi parlando di di guru Nanak, guru Nanak, credo che sia stato lui eh, maestro perfetto della sua epoca fu una figura capitale eh, comunque non so chi abbia fondato adesso il la religione si trovate su su wikipedia che avrei potuto su wikipedia ma eh, guru nanak è stato importante eh... in questo pre si descrive la vita di guru nanak hanno molti mantra i sikh scritto SI KH e... però eh, loro per esempio hanno dei mantra che si recitano in successione quindi non utilizzano un rosario un mala ma eh, la punta delle dita perché devi prendere coscienza di ogni recitazione toccando la punta delle dita allora c'è un famoso um, mantra che non ha nulla a che vedere con il satanismo, ma lo praticano anche nello yoga, praticanti di yoga hindu o sikh, che è sa ta na ma, sa ta na ma. E questa c'è anche una sua ragione pratica. E queste sono, sono, mudra dello yoga. Che sono adottate anche dai taoisti e dai buddisti e dagli induisti. E eh Sì, però no, non è il satana cristiano, eh, in realtà eh, sono eh, sei lettere: la S, la T, la N eh, e la M che combinati con la A danno eh, le, le quattro sillabe. sa Ta, na, ma sarebbe sa eternità infinito. Ta nascita, ma morte. E eh, no, sa nasce eh, infinito. Ta nascita, na morte, e ma eh, rinascita. degli elohim non so nulla perché non sono bibillino. o bilingo biglino e allora puoi anche contare con la punta delle dita de, de, di fatto c'è un mantra ramadasa che credo che sia composto di di bija mantra cioè di particelle mantra per cui poi ramadasa ramadasa No, non... Se per marcare ogni sillaba del mantra rama, se tu lo facessi con un mala, con un rosario, ramadasa ramadasa magari lo dici di seguito. Non hai coscienza di ogni sillaba dovresti dire rama dasa, Rama dasa, Rama Dasa. Però diventa più astratto. Il contatto della punta delle dita del pollice con gli altri rama da sa e poi il fatto è che questo è anche eh, aria o vento acqua aria vento acqua terra non so gli elementi che sui quali meditano gli yoghi e anche i taoisti per cui quando i taoisti e anche gli indui e buddhisti chiudono le mani così e si siedono, si siedono nella posizione di loto su una sedia a gambe incrociate, è perché l'energia non deve fluire verso l'esterno ma deve circolare interiormente. Quando invece eh, si mettono a mani così, e che l'energia circola verso l'esterno. Scusa, ma devo leggere i vari messaggi. Eh, yogi e Bubu, eh, sì, Yogi e bubu. Allora, dicevo, l'importanza della meditazione è fondamentale per, eh, per, diciamo, resettare la mente, come si resetta la memoria del cellulare. Ma una cosa che ho incluso nel titolo, l'importanza del silenzio. Infatti, non ci potrebbe essere discorso senza silenzio. Senza pause fra le sillabe, fra le parole. Quindi l'importanza del silenzio è fondamentale per la meditazione. E la meditazione è importante per il silenzio. consiglio la lettura grazie il ricottaro che sognava bella questa live molto istruttiva grazie a te di seguirmi vi faccio vedere di viva l'attacca eh, per le edizioni ubaldini edizioni ubaldini editore roma di malattacca il mistero del silenzio come diceva elemi rezzolla del quale ho parlato nel video live di questa di questo pomeriggio di questa, non so se l'ho fatto la mattina e non ci può essere la musica classica senza le pause senza i... le pause non ci sarebbe nessun ritmo musicale ma sarebbe tutta una cacofonia infernale allora prendere delle pause retoriche nel dialogo purtroppo in youtube la gente apprezza quando parli parli parli parli parli a raffica. invece è importante prendere delle pause retoriche per dargli senso espressivo a quello che dici ma è anche importante che il silenzio ci abbia il suo mistero non tutto può essere rivelato non di tutto si può parlare ci sono delle cose che rimarranno nella nostra intimità delle esperienze dei, dei vissuti quindi l'importanza del silenzio in che radica è veramente che diamo riposo alla mente le pause sono anche sacrali e rituali vedi chiesa esatto perché eh, la meditazione è un modo di staccare consapevolmente e senza perdersi nella soggettività onirica e senza perdersi nell'oggettività mondana è una forma di riflettere quindi leggere e riflettere su quanto si legge è molto importante meditare è una forma di non rimanere sempre inconsapevoli di non reazionare come degli automati di riflettere sulle nostre sensazioni di quanto si legge di quanto si vive invece di, di essere degli dei robot degli automati quindi l'importanza del silenzio eh, il silenzio deve essere il nucleo del nostro pensiero il silenzio deve essere il nucleo della nostra parola il silenzio deve essere il nucleo del nostro modo di attuare degli genis love live ciao come stai amico se ti piace questo video dagli like e mi raccomando condividi il silenzio deve essere alla base dicevo di tutta la nostra esperienza infatti se si va a vedere meri ricami ciao ciao Mary ah, mi spiace per te dei giganis love live eh. dicevo infatti il silenzio che è apparentemente solo un vuoto una un assenza di suono Invece, è una pausa fra un suono e un altro, se no sarebbero tutti rumori cacofonici. Ed è un po' come il vuoto che c'è nella materia perché realmente la materia viene dal vuoto. Lo hanno anche detto gli scientifici. Gli scienziati, buon argomento! Non ti interrompo. No, no, no. Se hai delle domande da fare, degli geni Slow live. benissimo, falle. E anzi è proprio questo il bello della dieta gli scienziati hanno stabilito che la materia viene dal vuoto perché se voi calcolate lo spazio che c'è fra il nucleo di un atomo e i suoi elettroni è come lo spazio che c'è fra il nostro sole e l'ultimo dei pianeti esterni quindi se noi potessimo comprimere tutto ciò che sta nella terra eh, togliere tutto lo spazio che c'è negli atomi che c'è fra gli oggetti magari rimandrebbe una cosa piccola così che sta nel palmo di una mano ma con una forza gravitazionale così forte milioni di volte più forte del, della terra che vendrebbe fuori un buco nero quindi eh, pensate eh, non solo lo spazio che c'è subatomico fra una particella e un'altra Grazie per la lezione di saggezza. Grazie a te, Mary Ricami. Io di solito dico sempre che il silenzio a volte bisogna mantenerlo. Io so solo che quando una parola... bisogna rispettarlo stando in silenzio. Esatto, bisogna rispettare quando uno sta in silenzio. Eh una parola troppa due sono poche poi però eh, pensiamo a, a tutto lo spazio subatomico fra i quark fra le varie particelle pensiamo eh, in scala più grande a, a tutto lo spazio che c'è fra i, i nostri pianeti e pensiamo allo spazio siderale che c'è fra i sistemi solari pensiamo allo spazio che c'è fra le galassie Pensiamo lo spazio che ci sarà fra i vari universi che ci sono i pluriversi perché si è scoperto che non c'è solo il nostro universo Se riducessimo tutto magari tutti gli universi entrano in questa stanza poi pensiamo che la nostra la nostra mente come ha detto in eh, archetipi e le zolla leggete di archetipi di elimine zolla che la nostra mente può concepire dall'infinitissimale piccolo e addirittura andare oltre all'infinitissimale piccolo a concepire l'infinitamente gigante e andare oltre quindi la cosa più infinita che c'è non è nell'universo ma è la nostra mente la nostra immaginazione se solo ce ne rendessimo conto ne avremmo un gran tesoro perché la nostra mente può concepire di andare oltre l'infinitamente piccolo che può percepire la scienza e oltre molto oltre l'infinitamente grande che può concepire la scienza quindi la cosa più infinita che c'è è la nostra mente la nostra coscienza odio quando certa gente parla l'una con l'altra con eh, aggressività poco rispetto e costruttiva dice il ricottaro che sognava la mente mente grazie quando io vedo sta cosa dico sempre almeno rispettami e mancanza di rispetto perché scusa se tu ti metti a parlare sopra va bene e... c'è un pubblico che mi segue molto accaloratamente allora dicevo mi piacciono gli interventi eh? però purtroppo oggi non ho potuto accendere il computer quindi è un po difficile fare seguire tutti comunque mi raccomando grazie di, di partecipare e io volevo dire soltanto questo poi vi prometto che cercherò di massimo tamarasco però se potrete eh, ditegli a voi a massimo tamarasco di guardare il mio canale perché io alle gran commentatore le commentatori del tubo eccetera gli ho parlato e poi lui no, non mi ha voluto aiutare sapete che io sono disoccupato e ci avrei bisogno che youtube mi attivi la monetizzazione mi deve più di 80 dollari allora eh, dicevo il vuoto è il crogiolo della materia la materia viene fuori dal vuoto perché se guardiamo il vuoto cosmico che c'è magari tutto l'universo sta in questa stanza eh, però quello che supera ogni cosa la nostra immaginazione, la nostra mente, la nostra coscienza che può andare ogni limite di grandezza, non si ferma di, di fronte a nulla, e quindi anche il silenzio è espressione del suono perché il suono scaturisce dal silenzio e il, il suono contiene un silenzio il suono esprime un silenzio. Provate a rimanere eh, isolati in una grotta vedrete che arriverete a percepire il silenzio il silenzio c'è un suo suono la gente a volte si disorienta quando sta in un silenzio assoluto senza ronzio della lampadina senza eh, nulla eh, ci avviciniamo alla mezzanotte eh, senza i grilli senza nulla andate vabbè che è pericoloso oggi giorno ma in un campo aperto e vedrete che vi rimbomberà nelle orecchie il suono del silenzio. Il silenzio c'è un suo suono, per quello meditare anche sul silenzio, meditare sul nulla, ma non eh, quando si dice avere il, il nulla nella mente, avere la mente in bianco, non significa cercare di frenare l'attività mentale nella meditazione, ma meditare su quel vuoto così vasto che contiene tutta la materia e io qua con ah, ci sono stati dei commentari che io purtroppo ho... Ho... Non, ho... non mi ha attualizzato il cellulare io fatalità non sono aggressivo ma se devo dire cose con garbo le dico dice giga Love. prossimamente farò un video su come sono di carattere degli e nel poi io sono fatto così io per fare in modo che la gente che stia in silenzio gli dico sempre e ora che fai yoga e ti ascolti e capirai quello che intendo il cotaro che sognava se riesco lo guarderò con piacere bene infatti eh, dal silenzio può venire la saggezza e quindi lo yoga senza la contemplazione sì sì stai sempre nell'argomento poi anche se vuoi parlare di qualcos'altro o se vi parlate fra di voi per me va, va sempre bene mi raccomando se questo video dei Giganis Love ti piace eh, fammelo sapere in un commentario quando si potrà commentare e poi condividilo se puoi aiuterai molto il mio canale a crescere ma non c'è yoga senza silenzio e non c'è yoga senza la contemplazione della vacuità proprio perché eh, non si può capire eh, nulla senza comprendere il silenzio senza comprendere l'illimitazione dello spazio vedrai che tamarasco ti piacerà san a ah, mi raccomando ricottaro che sognava se puoi se conosci tamarasco eh, massimo tamarasco eh, Presentami perché con eh, tu mi hai voluto presentare anche le gran commentator di YouTube e lui ci ha avuto una ripica e per il momento dice che se io continuo a commentargli i video e a comunicarmi con lui eh, non se ne fa niente. Allora sono rimasto un po' scioccato. Non vorrei che anche parlando gli io a, Tamara, a Massimo Tamarasco magari non, non ne viene nulla. Quindi ricordarlo che sognava se poi. Digli tu a Massimo Tamarasco, io lo guardo adesso per vedere come sono i suoi video. Mi piacerebbe collaborare con qualcuno. E poi i miei video sono in Common Creative Attribution, però eh, tu digli tu a Tamarasco, Massimo Tamarasco, che guardi i miei video, per favore, e se gli interessa il mio canale, magari con intermediazione tua o di tutti voi io con io lo conosco da poco iscriviti al suo canale così in chat ti presento al, t, al team ah va bene mi scriverò beh a me yoga me l'hanno insegnato perché a volte mi arrabbiavo quando vedevo delle cose che non vanno bene Ma io ora cerco di arrabbiarmi meno perché io non sono una persona che adora essere cattivo neanche io però a volte uno perde la calma caro degli genis love life e io da soprattutto da giovane che ho appunto presso il nome buddista cinese Sant'Enchan praticavo la meditazione la contemplazione poi dai 30 anni fino ai 40 ho praticato di meno adesso si può dire più che altro che ascolto musica meditativa ho ripreso in questi due o tre anni a, a meditare con i mantra sono stato più intenso da giovane fine 30 anni. Tu eh, è sempre simpatico posso darti la mia parola da amico certo grazie grazie caro amico eh, grazie di essere mio amico grazie a tutte e tutti voi di seguirmi quindi eh, meditare adesso è qualcosa che io sto riprendendo a fare perché ultimamente ho letto molto e poi soprattutto eh, per meditare e leggere mi serve tempo perché sono molto lento a leggere e youtube mi sta rubando molto tempo e il mondo ingiusto che certe volte ti porta ad arrabbiarti chi è molto sensibile si arrabbia più di chi eh, chi è apatico e certo ma a volte ti fanno delle ingiustizie che anche se sei apatico ti arrabbi lo stesso c'è sempre più cattiveria nel mondo quindi non so sarà un inquinamento collettivo delle menti comunque ultimamente mi dedico molto a internet per condividere i miei pensieri e quindi medito di meno leggo di meno sto facendo uno sforzo per riuscire a mandare avanti questo canale che eh, non credo in molti capiscano mondo da rifare è stato di che sognava però non ho lasciato di tenere eh, la meditazione in alta considerazione e io vi ripeto eh, non è che la meditazione sia solo per religiosi va bene anche per atei eh, tutti possiamo meditare e la meditazione è l'arte di risanare la mente di allontanarla dai problemi dalle preoccupazioni tipo adesso questa che ho in mente il cellulare che si surriscalda Fa pensare che domani inizi a fare insegnare a fare insegnare yoga dalle persone che sono restate stressate a fare in modo che siano sempre più rilassate. Esatto, consigliarlo. Allora, dicevo, purtroppo ho dedicato tanto tempo dal 2013 al mio canale di YouTube, eh, ciò 800 e passa video e. E quindi ho meditato sempre di meno eh, però devo ritornare a leggere devo ritornare a leggere perché la lettura è anche una forma di meditare ma devo soprattutto meditare Ci sono tanti libri sulla meditazione che puff. Eh, allora ecco uno dei miei problemi che adesso mi stanno distraendo è che il mio cellulare si può surriscaldare e poi dura di meno la, la vita della batteria perché già sono eh, 33 minuti e 59 e sì, uno de una delle finalità della meditazione cari amici come avete eh, rivelato è proprio quella di rendersi disponibili eh, perché se la gente è confusa bisogna aiutarli ok io scappo perché devo controllare una cosa che domani mattina vado al lavoro ciao degli genis love live mi raccomando auguri con quella cosa che devi controllare e auguri domani al lavoro mm, tu che hai la fortuna di lavorare non ti chiedo per essere per non essere indiscreto, che lavoro fai ma almeno ecco tu sei uno fra noi che lavora Sto coccata la mezzanotte buon lavoro jigan almeno te ce l'hai notte il contello che sognava sì mezzanotte in punto adesso il, il, la carrozza si trasforma in zucca eh, come nella fiabe di cenerentola eh, fortunato tu sia caro degli geni Love like e il lavoro io invece mi filmo con cose vecchie mi si è rotta la mia filmatrice verio del 2010 Quindi non vorrei che mi si rompa anche questo cellulare cellulare di mia madre questo non ti preoccupare per fare in modo di crescere con gli iscritti io ti sponsorizzo per bene grazie grazie amico per fare aumentare i miei iscritti e soprattutto sponsorizzami in modo che aumentino le ore di visualizzazione perché non so perché ma in youtube c'ho più di mille iscritti però la maggior parte di loro non mi guardano poi c'è anche questa vecchia ciofeca cellulare che ho regalato a mia madre me l'ha lasciato a me perché lei si è comprata questo eh, dicembre 2013 farò possibile per accontentarti grazie amico tu sì che sei un tesoro allora dicevo l'importanza della meditazione l'importanza ciao e buonanotte sogni d'oro mi raccomando che così domani potrai trionfare nel tuo lavoro qualsiasi cosa sia che sempre eh, lavoro eh, eh, domani ti sveglierai fresco come una lattuga allora per chiudere questo video perché non anch'io veramente sono molto stanco e eh, in un'altra occasione della meditazione magari devo leggere di più in modo perché io ho letto molto da giovane sulla meditazione in modo da parlare con argomenti eh, in modo sescente, no, eh, in modo e poi già sono 37 minuti eh, che vi sto rubando Farò un altro video parlando sulla meditazione e sull'importanza del silenzio perché, come potrete vedere, di libri non me ne mancano, molti di loro, soprattutto lì in basso, sono sulla meditazione. Questa è stata una delle tue live più interessanti. Grazie, amico, sei troppo buono! Allora, il ricordare che sognava, condividila. E... Però vi dico questo, cari amiche ed amici che mi avete visto live, che mi avete dato like e che eh, condividerete il mio video. Aiutatemi, eh, portate gente a guardare i video del mio canale, portate gente a iscriversi al mio canale. Io sono disoccupato, non ho lavoro, eh, vorrei fare lo youtuber. Sto cercando di Sto scrivendo, voglio pubblicare dei libri e in Amazon on demand li puoi pubblicare gratuitamente e poi, eh... meri ricami, disoccupato anch'io. Eh, mi spiace, Mary, eh, purtroppo è la tragedia dell'Italia di oggi, anche io. Mary, eh, quindi, per quello che io non vi chiedo soldi, so che molti sono come me degli sfigati e delle sfigate per cui io non faccio come gli youtuber che chiedono denaro io chiedo invece di aiutarmi io chiedo di aiutarmi condividendo i miei video dandogli like e commentandoli perché in questo modo soprattutto condividete nel link si riprodurrà molte volte e magari youtube mi ridà la monetizzazione perché ho solo 2600 ore devo arrivare a 4000 e mi devono già 80 dollari allora come sempre vi lascerò nel video live di oggi che ho fatto prima questo pomeriggio o questa tarda mattinata non mi ricordo quando ancora non l'ho editato però lascerò i video consigliati nell'angolo qua che ogni tanto esce la scritta e poi nei riquadri metterò le anteprime dei video più visti mi raccomando se volete aiutarmi guardate i video che vi suggerirò eh, forse domani edito i video e eh, condividete i miei video più visti basta che andiate nella, nel mio canale e selezionate video vi apparirà la lista dei video vi appariranno gli ultimi voi andate a cercare i più visti quando incontrerete i video più visti, con più visuals, condivideteli. Adesso vi lascio perché si è fatto molto tardi. Ciao!